Il, il turista con disabilità visiva. Il turista con disabilità visiva ovviamente eh, si approccia al turismo esattamente come tutti gli altri turisti e quindi eh, seguendo le proprie aspirazioni le proprie curiosità e le predisposizioni e anche le risorse economiche non ha assolutamente nessuna modalità diversa di approccio rispetto al concetto e al fare turismo sono persone che hanno interessi culturali, storici enogastronomici, sportivi esattamente come tutti gli altri, non c'è differenza ovviamente. Ovviamente se il turista con disabilità visiva eh, viaggia da solo o viaggia in gruppo naturalmente eh, fa molta differenza perché il gruppo tutela la sua ovviamente possibilità di fare esperienza, cioè un'integrazione di competenze e di funzioni. Quando il turista viaggia, il turista ovviamente eh, non vedente o ipovedente, viaggia eh, con un gruppo, mentre cosa diversa è ovviamente se viaggia da solo. Mm? Eh, dicevo, quindi attraverso la vista naturalmente trasformiamo tutto ciò che ci circonda in ehm, immagini, in elementi concreti che ci consentono di collocarci nello spazio e di capire come dobbiamo gestire e gestirci in questo spazio, ma anche quando eh, per esempio proponete... Un, uh, un viaggio e c'è cioè del materiale informativo, o, o c'è cioè, eh, ci cioè da preparare, non so, le guide. È, è estremamente importante ricordarsi che eh, attraverso la vista ovviamente percepiamo i colori, percepiamo le forme, percepiamo la tridimensionalità dello spazio, percepiamo il movimento degli oggetti e percepiamo la distanza tra gli oggetti. Alcune volte pensiamo che se usiamo eh, un colore più marcato risolviamo tutti i problemi per esempio di accessibilità di una struttura o dell'ingresso di una struttura, per esempio gli scalini, non è così vero. Non è così vero perché dobbiamo capire, dobbiamo metterlo insieme a questi altri parametri che vi ho elencato, perché se abbiamo un acromatopsico, cioè la persona che ha una disabilità visiva che non percepisce, che non gli consente di percepire i colori, ecco che la nostra eh, informazione aggiuntiva utilizzata magari per segnalare un pericolo non ha più nessun senso. Non ha non è efficace. Allora, quanti di voi conoscono la disabilità auditiva? Uno, due, vedo che c'è un po' di incertezza generale, quindi penso che ci vuole qua un natura generale di quello che significa essere persone sorde. Allora, la persona con disabilità uditiva e vive in un mondo dove la comunicazione sonora gioca un ruolo da protagonista come possiamo vedere ogni giorno e quindi è una persona che non riesce a partecipare attivamente a tutto ciò afferrare attraverso i propri occhi tutto ciò che accade nella vita quotidiana, normalmente. Infatti se ci pensate bene, no? le persone sorde non possono sentire quindi tutto ciò che viene veicolato, i suoni, i rumori all'interno di una città. Io preferisco sempre parlare attraverso piccoli esempi pratici perché sono sempre quelli, perché sennò no dovrei dire talmente tante cose. No, io stavo facendo vedere che significa essere torti, quindi non è un problema del microfono che funziona benissimo. Quindi, questo è per farvi capire quanto la persona torta può sentirsi isolata in qualsiasi situazione proprio perché o deve cercare di fare la lettura labiale. Ma se io metto il microfono davanti alla bocca, se mi giro dall'altra parte, se c'è un luogo buio oppure se c'è un luogo all'aperto dove non riesco nemmeno a capire da quale direzione vengono i rumori e se, li, se riesco a capirli, perché magari molto spesso mi accade che me li trovo davanti all'improvviso. Un'altra situazione... Per Anche qui rimanete in silenzio perché non conoscete la lingua dei segni e questa è un'altra possibile barriera che ci potrebbe essere fra la persona torta e la persona udente, perché se vi trovate di fronte a una persona che parla con la lingua dei segni non sapete come comunicare. Allora, è per questo che dico che le persone con disabilità auditiva ovviamente possono avere diverse sfumature e le sfumature possono essere, ovviamente dipende anche, perché siamo tutti diversi, anche noi se ci guardiamo in questa stanza, ognuno di noi ha le proprie caratteristiche, ha le proprie identità, ha la propria storia, ha la propria educazione, quindi così anche le persone sorde non sono tutte uguali, quindi a me non piace parlare di standard, perché in fondo siamo tutti diversi e la ricchezza sta appunto nella diversità, che fa rende inclusivi nel mondo. E quindi le sfumature della disabilità auditiva possono essere anche solo dal tipo di perdita auditiva, che può essere una perdita auditiva totale, che non sento assolutamente niente, come nel mio caso, che io se mi tolgo le protesi sono torta profonda. Quindi la protesi è un ausilio di supporto al mio udito, ma ovviamente non mi consente di sentire ad esempio il telefono, io parlo solo con le videochiamate oppure con i messaggi e così via. E poi ci sono le sortità quelle lieve perché all'interno della disabilità auditiva dobbiamo considerare anche le persone anziane con il calo auditivo. Oppure le persone udenti che possono diventare torta a causa, per esempio, se lavorano in ambienti rumorosi che man mano progressivamente perdono l'udito. Quindi vedete quanta diversità c'è all'interno anche della perdita uditiva.